Salve, in questa lezione andiamo ad analizzare quelle che sono le ultime voci importanti da impostare a livello di gruppo di inserzioni, prima di passare quindi alla creazione e alla realizzazione del vero e proprio post pubblicitario. Nel video precedente avevamo parlato di budget, abbiamo visto tecnicamente dove andare a modificare l'importo che noi vogliamo destinare alla nostra pubblicità su Facebook. Prima di andare a parlare di ottimizzazione, importo dell'offerta e ricezione degli addebiti, Volevo però rispondere ad una domanda che spesso viene fatta, e cioè quella relativa a quanto devo spendere su Facebook per ottenere dei risultati. Non c'è una risposta univoca a questa domanda, dipende da tantissimi fattori, dipende dall'attività che vuoi promuovere, dipende dal periodo, dipende eh, dal fatto se su quel determinato target ci siano più o meno concorrenti in quel determinato arco temporale, eccetera. E poi dipende anche da quanto budget tu hai a disposizione, cioè bisogna fare innanzitutto riferimento con la propria tasca, con la propria disponibilità economica, nel senso che se tu hai e puoi destinare la pubblicità su Facebook 2 o 3 euro al giorno, beh allora sono quelli, quindi non devi fare tanti altri ragionamenti su dimensioni di pubblico, eccetera. Se invece la, la somma che tu puoi destinare... È, è maggiore cioè magari una somma che si aggira intorno ai 3 400 euro al mese allora beh in questo caso dovrai anche rapportare quella tua disponibilità economica alla dimensione del tuo pubblico cosa intendo dire intendo dire che se hai un pubblico molto ampio non si generano mh, di norma problemi perché eh, hai quella disponibilità di denaro un pubblico oh, abbastanza ampio quindi difficilmente investendo oh, una cifra giornaliera rapportata al tuo budget totale andrai a saturare immediatamente il pubblico diverso invece cioè, se tu vuoi destinare una grande somma sulla pubblicità su facebook e ti trovi ad avere un pubblico non ampio, un pubblico di migliaia di persone che non superano neanche il milione magari vuoi investire 20 euro al giorno su un pubblico di quelle dimensioni ti renderai subito conto che molto probabilmente correrai il rischio di saturare quel pubblico. Cosa significa? Significa dire che dopo un po' andranno a vedere le tue pubblicità sempre e costantemente le stesse persone con un normale calo di performance perché le persone e continuano a vedere le stesse inserzioni e le stesse pubblicità. Come puoi valutare la uh, dimensione del tuo budget uh, e la quantità del tuo budget rispetto alla dimensione del tuo pubblico? Puoi utilizzare questo parametro che è la stanghetta celeste che trovi qui su queste barre. La stanghetta celeste ti dice il numero di persone che potresti coprire giornalmente eh, con riferimento al tuo oh, pubblico di riferimento. Ecco, puoi utilizzare questa stanghetta celeste prestando attenzione a che la stessa si trovi più sulla parte sinistra della barra grigia perché più questa stanghetta si sposterà verso destra più significa che tu correrai il rischio di salutturare velocemente il tuo pubblico, cioè di far sì che le persone che vedono quell'inserzione siano sempre le stesse. Adesso abbiamo un po'. Stato un pubblico generico senza fare alcun tipo di valutazione in questi video di esempio e qui ci ha impostato un budget giornaliero di 1 euro guarda che cosa succede se io modifico questo campo e invece di mettere 10 euro metto magari 50 euro al giorno ecco che questa stanghetta qua come potrei vedere si sposterà verso destra cosa vuol dire questo vuol dire che più soldi tu metti in rapporto ad un pubblico più velocemente Riuscirai a coprire quel pubblico? E se il pubblico non è particolarmente ampio, correrai il rischio di saturarlo velocemente. Vediamo ora invece quali sono le ulteriori voci che troviamo a livello di gruppo di inserzioni. Abbiamo quindi l'ottimizzazione per la pubblicazione, l'importo dell'offerta e la ricezione degli addebiti. Allora, sappiamo che quando andiamo a scegliere un nostro pubblico, che okay, ha una porzione all'interno del grande panorama di Facebook. Quindi ipotizziamo che qua noi stiamo lavorando su una copertura di 4 milioni di persone. In questo campo, nel campo di ottimizzazione per la pubblicazione dell'inserzione, che è un campo che di default viene impostato sull'azione diretta della campagna, cosa intendo dire per azione diretta? Qua ci troviamo su una campagna il cui obiettivo è quello dell'interazione con i post. Ricordiamoci che la campagna su Facebook possono avere tanti obiettivi, interazioni con i post, like sulla pagina, traffico sul sito web, conversioni, visualizzazioni di video, eccetera. Quindi l'azione diretta rispetto all'obiettivo della campagna significa quell'azione che proprio coincide con l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere campagna di interazione per i post, Facebook la ottimizza per la interazione con i post. Cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto a questa copertura potenziale di 4 milioni di persone, Facebook stesso, se noi gli diciamo di andare ad eh, ottimizzare per l'interazione con i post, sceglierà all'interno di 4 milioni quella quantità di persone, quel numero di persone, immaginiamo sto dando numeri a caso. Di 2, 2 milioni e mezzo di persone che sono più propense di norma ad interagire con il post. cioè farà lui stesso un filtro. È chiaro che questa ottimizzazione può essere importante perché lavorerà per rendere la nostra inserzione più efficace. Sa che su quei 4 milioni di persone tanti magari sono degli utenti tra virgolette passivi su Facebook, non interagiscono. Mentre siccome noi stiamo pagando per avere interazioni, lui selezionerà all'interno di quella fetta di 4 milioni di persone quelle che per noi possono essere più vantaggiose, proprio perché sono delle persone che normalmente sono portate ad interagire con i post. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare se parliamo di visualizzazioni eh, di video, allora avremo come ottimizzazioni per la nostra inserzione e la visualizzazione del video e quindi Facebook cercherà quelle persone che sono più propense a visualizzare dei video oppure quelle del traffico sul sito web, andrà a selezionare quel insieme di persone che più normalmente sono propense a cliccare su un sito web e così via. Quindi l'interazione che Facebook ci propone in automatica è quella di default, quella quindi che coincide con l'obiettivo della campagna. Se clicchiamo però dentro, vediamo che Facebook ci dà altre eh, opzioni. Ci dà la possibilità delle impression e quindi delle visualizzazioni o quella della copertura giornaliera unica. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo anche decidere di ottimizzare la nostra pubblicazione per le visualizzazioni, cioè quello che ci interessa è avere una grande visualizzazione. E quindi genericamente ci vogliamo rivolgere a un numero più grande di persone, indipendentemente dal fatto che queste siano persone che vogliono o che interagiscono, o meno con un'inserzione. Oppure ottimizzare per la copertura giornaliera unica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vogliamo rivolgerci ad un numero più ampio possibile di persone, ma attenzione, vogliamo che queste persone non vedano la nostra inserzione più di una volta al giorno. Allora, qual è il migliore tra le tre? Beh dipende, dipende innanzitutto dal pubblico di riferimento. Se abbiamo e se ci stiamo rivolgendo ad un pubblico che non ci conosce è sicuramente meglio agire con l'obiettivo dell'azione diretta, quindi l'interazione con i post, la visualizzazione dei video, i click sul link e così via. Perché? Perché Facebook stesso opererà a nostro vantaggio compiendo praticamente una selezione di pubblico. Se invece stiamo lavorando su un pubblico che ci conosce, per esempio il pubblico dei visitatori del nostro sito web o comunque dei nostri clienti, persone che hanno già avuto a che fare con noi, beh, a volte potrebbe essere utile e comunque portare degli ottimi risultati anche alla semplice visualizzazione perché le persone conoscendoci sono portate a cliccare sul nostro annuncio. Altra voce importante è quella relativa all'importo dell'offerta. Abbiamo due opzioni automatica o manuale. Automatica è quella che eh, di default ci offre Facebook, manuale invece dobbiamo essere noi a stabilire quanto siamo disposti a spendere su Facebook, cioè qual è la puntata massima che noi vogliamo fare. Vi ricordate nei primi video che abbiamo parlato del sistema delle aste, cioè del sistema in base al quale Facebook assegna gli spazi pubblicitari, ovvero che non sempre chi offre di più ottiene quello spazio pubblicitario perché dipende anche dal valore e dalla qualità dell'inserzione, perché l'obiettivo finale di Facebook è quello di offrire contenuti di valore. Ecco, in questo caso qua noi andiamo a dire a Facebook quanto siamo disposti ad offrire quella determinata offerta per esempio se impostiamo su click sul link cioè se vogliamo appunto ricevere gli addebiti per click sul link diciamo a facebook quanto siamo disposti a spendere per un determinato click oppure se impostiamo la ricezione degli addebiti sulla visualizzazione diciamo a Facebook quanto siamo disposti a spendere per un tot numero di visualizzazioni. Cosa succede in questo caso? Che Facebook ci dà un parametro che è quello dell'offerta consigliata, vuol dire che tra un minimo e un massimo lui ci dice Guarda, in questo momento per la campagna che tu vuoi fare facendo riferimento al pubblico se vuoi ottenere dei risultati dovresti fare un'offerta che mediamente è dei 95 centesimi di euro. Eh, non fate l'errore di dire se volete impostare l'offerta manuale che comunque eh, sconsigliamo perché eh, bisogna essere veramente esperti, conoscere e eh, eh, riuscire a monitorare i dati, tanto da capire appunto come stanno andando, eh, di dire beh io voglio offrire un centesimo per risultato perché in quel caso non è che voi non spendereste più di un centesimo per risultato è che siccome qua l'offerta consigliata è di 0,95 centesimi di euro, se fate la follia di offrire un centesimo di euro, non riuscirete mai a ottenere alcun tipo di risultato perché Facebook già ti dice guarda che se vuoi competere su questo pubblico devi fare un'offerta di questa tipologia, di questo valore. Comunque sia, siccome il sistema dell'importo dell'offerta automatica funziona comunque bene, vi consiglio sempre di lasciarlo impostato sull'offerta automatica, a meno che non siate particolarmente esperti della materia comunque l'offerta manuale vi può servire per capire quanto potreste spendere per una determinata campagna. L'ultimo campo che andiamo ad analizzare è quello relativo alla ricezione degli addebiti, sostanzialmente quanto Facebook decide di farci pagare. In automatico troviamo impostato la ricezione sulla visualizzazione, che il 99% delle volte va benissimo, cioè decidiamo di pagare per il numero di visualizzazioni. Le altre opzioni sono sostanzialmente quelle relative. Alle interazioni o comunque i click. Quindi la distinzione sta sostanzialmente tra visualizzazioni, che quindi definiremo come i CPM, e quello delle interazioni, come i CPC. CPC sta praticamente inteso come costo per click, cioè quanto paghiamo per ogni click, che sia click sulla inserzione, click per vedere il video, che sia un click sul link, eccetera. In questo caso il click che viene preso in considerazione sono tutti quelli legati all'azione dell'obiettivo, ovvero non andrà a farci pagare, per esempio, se abbiamo una campagna dove l'obiettivo dell'azione è il click sul link, lui non ci andrà a far pagare se qualcuno clicca per esempio sulla pagina o clicca sul testo dell'inserzione. L'unico clic che a questo punto determinerà un pagamento sarà il clic che coincide con l'obiettivo della campagna. Quindi se avremo una campagna clic sul link, tutte le volte in cui verrà cliccato sul link. Se abbiamo una campagna con interazione sui post, tutte le volte che verrà compiuta una interazione con i post. Sostanzialmente con la campagna del costo per click si va a pagare tutte le volte che si ottiene un risultato. Apparentemente può sembrare la strategia migliore, pago solo ed esclusivamente se ottengo qualcosa. Mentre nelle campagne per visualizzazioni, le cosiddette campagne per CPM, cioè costo per mille visualizzazioni, andiamo a pagare ogni volta che Facebook fa vedere la nostra inserzione a mille persone. Normalmente il costo medio del CPM è intorno ai 2 euro. E appunto dico costo medio perché può essere più basso, ma può essere addirittura più alto. Se noi ci impostiamo, insomma, la ricezione degli adebiti sulla visualizzazione, paghiamo tutte le volte in cui otteniamo un tot numero di visualizzazioni. È vero che può sembrare un parametro inutile, nel senso che diciamo vabbè ma questo ci fa pagare, basta che faccia vedere la nostra inserzione. Però è anche vero un'altra cosa che... Nell'ipotesi in cui noi andiamo a pagare per click su link, anche Facebook otterrà il pagamento per ogni click. Quindi potrà prendere i nostri soldi ogni volta che noi riceviamo un click sulla nostra inserzione. Ma se quell'inserzione non piace e eh, Facebook non ottiene alcun incasso di danaro perché nessuno clicca, che cosa succede? Verosimilmente succede che un'inserzione che non va e che ha impostata una modalità di ricezione degli addebiti sul click molto probabilmente Facebook tenderà a bloccarla. Mentre invece se abbiamo impostato la nostra inserzione sulle visualizzazioni e abbiamo magari un'inserzione che eh, riteniamo di aver creato in maniera ottimale sia per la parte del copy sia per la parte dell'immagine e questa non ottiene comunque dei click, Facebook continua a farla vedere perché tanto lui riceve degli, eh, degli incassi e noi degli addebiti ogni volta che eh, mille persone vedono la nostra inserzione. Quindi di gran lunga il sistema delle visualizzazioni è molto più vantaggioso, soprattutto perché se eh, abbiamo impostato quella determinata cifra per mille visualizzazioni e quindi vogliamo spendere uno per mille visualizzazioni, o uno per click, è chiaro che a volte basterà ottenere eh, un click o due click eh, dove a quel punto avremo esaurito completamente il nostro budget a disposizione e verosimilmente non potremo più ottenere alcun tipo di risultato. Ipotizziamo per esempio di spendere un euro per mille visualizzazioni e un euro per click, che cosa succede? Succede che se in quel caso l'importo dell'offerta era per esempio di 50 centesimi Basta che noi abbiamo ottenuto due click in quella giornata e la nostra campagna si è fermata. Mentre invece se abbiamo deciso di spendere un euro per mille visualizzazioni è possibile anche che quella campagna che è stata vista da mille persone ci faccia ottenere 20 click se fatta bene e noi avremmo sempre comunque speso un euro. Quindi è un ragionamento, un rapporto che va fatto in una maniera eh, molto più ampia. Il parametro del campo delle visualizzazioni, comunque, il più delle volte, la stragrande maggioranza delle volte, contiene di ottenere, il campo delle visualizzazioni, comunque la stragrande maggioranza delle volte consente di ottenere risultati migliori rispetto che gli addebiti impostati sul CPC.